Buongiorno, amore. Ehi, Vane, Vane. Dovevamo alzarci prima stamattina. Tu non dovevi entrare a scuola prima oggi. Ragazze, manca un giorno. Manca un giorno e si parte. Ehi, manca un giorno, amore. Uè. Ani. Ehi, buongiorno, cosa facciamo oggi? Andiamo a comprare le merende? I panino per domani? Sì? E allora sveglia, dai! ragazzi, finalmente siamo riuscite ad uscire di casa, qui c'è Vanessa, e dov'è Anastasia? Ciao amore! allora adesso andiamo a scuola oggi è il penultimo giorno prima della partenza e domani cosa facciamo Vanessa? partiamo domani partiamo e quando usciamo da scuola pranziamo domani quando usciamo da scuola pranziamo tu pranzerai, noi probabilmente riusciremo a mangiare un panino a casa, mentre tu e le, i tuoi compagni pranzerete fuori da scuola prima della partenza quindi oggi pomeriggio Vanessa e Anastasia dove sei Ani? Non ti vedo sei ah. no. oggi pomeriggio quando uscirete da scuola dobbiamo andare ad acquistare quello che ci serve per il pranzo di domani e anche qualche snack da portare in macchina per Perché il viaggio saranno 4 ore eh sì oh. saranno circa 4 ore da, per, per arrivare a Rimini quindi arriveremo dopo alle mm, sì, 3, sì. 3 e 5 ok quindi adesso andiamo a scuola buona scuola e ci vediamo all'uscita dell'orario di Vanessa. Io, ragazzi, sono contentissima che si va domani. Eh, sì. Partire. Quando voi vedrete il video, sarà il giorno stesso in cui noi partiremo, d'accordo? Ciao! Ciao, hours later. amore! Ciao! Come è andata a scuola? Mm. Oggi mi hai fatto un bello scherzetto. Ti sono venuta a prendere e poi sei voluta restare a scuola. Posso dire una cosa, ragazzi? Domani. Però quando loro vedranno il video noi saremo in viaggio, quindi saremo già partiti. Allora Anastasia, adesso fai merenda. Cucchiaiate di Ragazzi, Nutella. Sì, Ma avete visto Anastasia come mangia la Nutella? Con il cucchiaino. Lei è una fan della Nutella scatenata. Ma qualcuno di voi mangia la Nutella come la mangia Anastasia? Scrivetemelo nei commenti perché lei è davvero esagerata. Um. <ride> allora Anastasia, stamattina... Vi ho preso ancora due cosine di abbigliamento molto carine a te e a Vanessa. No, è inutile che ti guardi intorno perché sono in cameretta. Quando torniamo a casa andiamo a vederle e le provate, ok? Vuoi vederle adesso? No. no? Sei sicura? Guarda che uno è bellissimo, anche l'altro è bellissima. Ti piaceranno sicuramente. Se cambierà idea hai tempo, mezz'ora per cambiare idea. Dopo dobbiamo andare, ok? Oh, ma rilassati, eh, con questa Nutella adesso basta, ok? L'ultimo cucchiaino. No. Sì, sì. A, B, C, D, E for you and the home, And the medical, and the cold, man, no. Ma bentornata anche a te, amore. Siamo davanti ai negozi in cui dobbiamo entrare, ma c'è un piccolissimo problema. Perché? Come facciamo adesso? Lo so io. Eh? Ani, vediamo, siamo andati qua al negozio, bella, bella, bella, bella. Ani, dobbiamo entrare. Dobbiamo entrare, siamo arrivati. Apri gli sì, occhi. Essa, come ho già detto ad Anastasia, io stamattina ho fatto un paio di acquisti ancora per te e tua sorella da portare al mare. Perché ho visto, ho visto un abitino e una maglietta che mi piacevano tantissimo e ve li ho comprati. Quando torniamo a casa, li provate perché, se ah, non perché vanno... sono già lì? Sono a casa, però li... mm. voglio che tu lo provi Perché sono d'accordo con la commessa Che se non ti va bene, mi ha messo da parte la taglia più piccina Ma io li ho già visto. No, li ho presi stamattina, è una sono sorpresa oh, Sono carinissimi Va bene tesoro. Mi direi che sono degli anni 80 <ride> magari Provassi cose degli anni 80 Allora, entriamo Vuoi, di... Vuoi raccontare la, no la novità Che hai avuto oggi a scuola? Ah mm. Che la mia maestra. Come, Quale? La maestra Ucce, quella um, di eh, matematica, scienze e tecnologia che era um, No, tutte e due sono le mie preferite perché eh, mi piacciono un sacco. Eh, Praticamente va in pensione. Ah eh già. E quindi questa notizia ci ha raccistato. Però... Però siamo felici perché... Perché viene la mia vicepreside che ah. è una divertentissima dove ci fa un sacco di giochi. Ah bene bene, sono contenta per voi che siete contenti di, insomma, di questa nuova maestra e io sono contenta per la maestra che va in pensione perché ha raggiunto un traguardo molto importante. Va bene, proviamo a scendere, porterò in braccio Anastasia. Vado lì a prendere. Ce l'ha? Stai mangiando? Sì. Entriamo perché sta diventando tardi io voglio panino col prosciutto adesso me lo dici eh anzi a proposito organizziamoci più. dimmi già magari Vanessa cosa vuoi il salame tu? si sì, poi vorrei a te, soccorre le piappie e da lì non toccare perché si morì lì sono quali gli altri, beh, no super che <ride> te ti sei svegliata bene amore? si sì, oh, brava io come faccio volare? come lo fa la mamma Andiamo nel reparto affettati, compriamo gli affettati quelli in busta e scegliamo quali prendere, ok? Eh. Tu che affettato vuoi da, da mangiare domani nel panino? Il prosciutto cotto, vuoi il toast? Ragazzi, il e se tos. faccio le piadine? No. Abbiamo le piadine romagnole. No, Io no, mi no, faccio tos. la piadina. Tu il toast, il panino quello Io fette? Tos. Perché Io il pane tos. oggi non lo posso comprare per domani. Io il toast. Ok. Mama, però, mi to Vediamo se ti comporti bene nel frattempo, sì, altrimenti no, ok? Allora prendiamoli qui, dai, che facciamo prima? Sì, prendiamo il salame, vediamo un po' dov'è il salame. E di qua, guarda dove c'è questo signore che sta lavorando, prendilo così? Sì, sì, il prosciutto per anni. e il prosciutto per anni, ok? Qua prendiamo il crudo, eccolo. Questo, questo è quello che piace anche a te, Vanessa. Andiamo a prendere la palla? Ah, La palla è lì, andiamo a prenderla. Bella gialla, ma io voglio questa. Guarda, mamma, Prendiamo queste due, guardate una testa. Guardate, sì, Bellissima la tua, Vanessa. comunque siamo sempre in un supermercato eh? e non in un campo di pallavolo ecco dai così tu giochi con mia e chloe e tu giochi con bianca e diego va bene? nastasia ha cambiato palla ha trovato quella dell'unicorno lei preferisce no? e bianca e chloe anche a chloe e sgonfia? ok andiamo che ci sgridano questa Anastasia nastasia dobbiamo prendere il bere Oddio stai per partorire? Sì. Oh no, proprio adesso che dobbiamo partire? Sì. Anche anch tu? Eh ma io non voglio diventare nonna eh, così in fretta. Ascoltatemi bene. Dobbiamo andare a prendere il bere e il pane. Cosa volete da bere? Io sono incinta. Ah ok. Cosa vuoi da bere Anastasia? L'estate? Anch'io. Sa... Ho intravisto oh, l'estate, oh, oh, ma non riesco no. a trovare il pane. Ciao, Quando non conosco i supermercati bella. mi perdo. Bene, Là, Ciao. qui ci sono gli estate, prendeteli. Quelli piccoli, Ani, dobbiamo viaggiare. Questi? Sì. O oh, oh il brick, che è più facile da bere. No, no, no, no. Il brick. Okay. Se, no, ah, se lo volete bere. No, se lo vuoi bere in macchina, poi ti rovesci tutto addosso. Prendo io. No, mettili dentro. se c'è? E due. Dai. Ah no, eh, no, dai. Eh. Ok, mettili. Oh, Un'altra. Apri, apri, la... apri. Apri, togli la passo. No, Ma no, metti qua. Vai. Ok, eh. adesso non ci resta che trovare eh. il pane che non trovo. Sicure che non volete la piadina? Tu non vuoi l'hot dog magari Anastasia Sì Domani yes. Ah ecco yes. Yes. Vedi? Allora prendiamo il pane per gli hot dog Perché forse ne è rimasto uno solo E magari anche papà Ragazzi, lo mangia Siamo in difficoltà che non troviamo il pane Ma non lo troviamo No questo non è pane Ma è possibile non trovare il pane in un supermercato Ah beh sì adesso che ce l'hanno detto sì Quanto che oggi Sì Sì Sono buonissime con le focacce Anche le pizzette sono buone Vediamo anche le pizzette. Vediamo. Le mangi tu? No. Prova no, a vedere le mani. No, eh, eh, mangio eh, le tue focacce. Eh. Sì, però prendiamo l'altro. Metti giù questo che ti dico quale. Ma questo qui è bevito da te, io, ma zitto. Eh, ma prendiamo quello. Vuoi qua? Ma quello lì piccino, tu non hai detto che volevi lo dog. Dio Madonna sempre. Anch'io ho io... fame adesso. no quando a scuola sì. sempre ho fame non quando è scuola. Quando devo andare Perché mangiare. non fai colazione? Ne fai poca? Allora, scegliete il pane a fette eh. dovrebbe essere Luca ma quello lì è piccino amore guarda Vane che bei panini che ci sono vero? li prendiamo? prendiamo questi per domani? va bene ok panini e sono quattro tu quanti panini vuoi domani? due almeno Eh? Due eh. e tu cosa mangi? lo dog e il toast? Per gli hot dog per Anastasia e papà, sicuramente. Io e Adina. i papaveri che belli! Quando siete andati a fare la passeggiata? Ok, bimbe, spesa finita. Dove, devo ancora aprirla la macchina? Un attimino che appoggio i sacchetti. Siamo tornate a casa dopo la spesa e gli acquisti delle scarpe. Volete vedere cosa vi ho comprato oggi? Così poi facciamo i saluti? Sì! Siete curiose? Si! Sì. Andiamo! Chiudete gli occhietti! Venite. E... venite venite Ok potete aprire gli occhietti Ah ecco mio? Quello più piccino La maglietta è quello lì che hai in mano E wow. questo è di Vane e, poi e questa maglia è tua Vane C'è qualcosa sotto è fatto così Sembra ah. che c'è sotto la minigonna Invece non c'è ah, È disegnato proprio così wow. Vi piace? Sì, adesso io Avete visto? Però lo dovete provare, Vane, perché io devo chiamare il negozio e dirgli che ti va bene. Mi lo fai un favore, lo provi un secondo? No, no io me lo posso Due, uno. Wow, Vane, ma stai benissimo. Vale, ti piace? Sì. Ti piace? Tre, due, uno. Sei stupenda anche tu, Anastasia, che meraviglia. Ti piace? Vai a vederti allo specchio. Day Ragazzi buongiorno, oggi è il grande giorno, il giorno della partenza per Rimini Ieri poi abbiamo terminato il video perché abbiamo finito di fare le valigie e abbiamo fatto un po' tardi Quindi oggi è l'ultimo giorno in cui Vanessa andrà a scuola Anastasia è già giù e sveglia dalle 5 e mezza perché è in fibrillazione, è contentissima Manca solo da svegliare Vanessa che è qui con me. Adesso si alza, fa colazione, va a scuola e alle 12 e mezza si parte. Dai, tesorino. È l'ultimo giorno, amore. Si parte? Ma buongiorno, ma buongiorno. Guardate un po' chi è arrivata Lei stamattina <ride> si è svegliata prestissimo Io eh, ragazzi non vado a scuola No, lei non va a scuola Perché cacciamo i panini Perché prepariamo i panini Voi li preparate insieme a noi i panini? Ma Vanessa. Vanessa sta ancora dormendo Si è svegliata anche Vanessa stamattina presto Ma poi si è riaddormentata, <ride> sì, vero? È vero? Eh, Invece noi siamo andate giù Abbiamo fatto col colazione Io e... sto guardando la tv eh sì. non so, è passato. Che cosa? Levo pure le mani pancia. Sono me me passato. Passato. Ma secondo me sei troppo agitata a te stamattina. Prima tremava dall'agitazione. Almeno così. So. Ok, allora svegliamo Vane e ci vediamo dopo? <ride> sì. Ciao, mio piede <ride> <tell> Allora ragazzi, Vanessa è andata a scuola Anastasia è qua con me Adesso prepariamo i panini Poi andiamo a prendere Vanessa e si parte Allora amore, hai fame? Sì Vuoi un panino? Sì. Con che cosa? Mm. Vuoi lo dog mm. o vuoi il panino? Col prosciutto Voglio il vuoi il toast con la sottiletta a caldo, vero? Con il prosciutto. Col prosciutto, ok, te lo faccio e poi preparo i panini per gli altri, okay. va bene? Sì. Appetito tesorino. Il mio peccetto allora, mi già mossicato l'altro. <ride> sono uscita a scuola, sono felicissima e adesso vado a casa, faccio la merenda e poi eh, ci vediamo dopo con Bianca e Diego. Ciao! Ciao ragazzi, Vanessa ha pranzato e adesso siamo partiti, non siamo riusciti a incontrare Bianca e Diego perché sono partiti leggermente prima di noi. Il, vi il video finisce qua ragazze perché è da ieri che lo giriamo, poi ne faremo tanti altri in vacanza, vero? Volevo salutare un bimbo che si chiama Francesco, che ci ha chiesto di essere salutato su TikTok. Ciao Francesco, ciao! Ragazzi se il video vi è piaciuto.